Salve a tutti, in questo breve video mostrerò come avviare una videochiamata eh, Google Meet. Google Meet è un'applicazione di G Suite, non è disponibile agli, agli account privati Gmail. Allora, eh, io entro nel mio account istituzionale, sono nell'account di amministrazione della piattaforma, clicco sulle, eh, sui nove puntini che hanno tutti i nostri account istituzionali e cerco l'icona di Google Meet. L'icona di Google Meet è questa, quindi io semplicemente clicco e si apre la finestra di avvio. Eh, non serve assolutamente nessun altro, basta cliccare partecipa a una riunione eh, o avviala. Io clicco anche qua, non occorre scrivere assolutamente nulla, basta cliccare su Continua. Do eh, il consenso eh, al microfono di essere ascoltato e do il consenso alla telecamera di riprendermi. Ecco, in questo momento eh, tutto è predisposto per avviare la riunione. Io posso volendo anche togliere la telecamera, ma in questo momento la lascio e clicco Avvia riunione. Ecco, compaiono eh, i dettagli per la condivisione di questa riunione, quindi per invitare qualcuno a partecipare. Quello che ci interessa è questo, ovvero il link di condivisione. Quindi io clicco e copio, e adesso posso andare a eh, aprire la mia posta normale, e scrivere alle persone che io voglio invitare e indicare il link che devono cliccare per entrare nella riunione. Non occorre praticamente altro, quindi questo è il link, clicco qua sotto sull'icona del link e non faccio altro che inviare. E ci sono anche altri modi per entrare, in particolare non eh, la chiamata che riguarda gli Stati Uniti, bensì aggiungi, in questo caso io posso invitare delle persone eh, per nome, inserendo i loro nomi. E per uscire dalla riunione non faccio altro che cliccare su questa icona con la cornetta rossa. E per ora questo è tutto.